Benvenute e benvenuti nel modulo 8 EAS Il modulo è articolato in tre sezioni Fase di progettazione, fase di debriefing practice Fase per gli strumenti che accelereranno le conoscenze e competenze Benvenute, benvenuti